Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi un eh, confronto, una comparazione molto importante tra Huawei P30 Pro e Galaxy S10. In primo luogo voglio darvi un invito importante, date un occhio qui sotto perché c'è un pulsante che si chiama iscriviti, eh, se non siete ancora iscritti al canale eh, fatelo, supportate gli youtubers della terza età, supportate soprattutto gli youtubers diversamente eh, pettinati. Quando arriveremo a 50.000 iscritti faremo una eh, grande festa, ovviamente con ricchi premi e come si diceva una volta anche cotillon. Vi ricordo anche che qua in alto, più o meno qua, eh, avrete eh, la possibilità anche di andare a pescare eh, quelle che sono sono le schede che vi portano alle recensioni di Huawei P30 Pro e di Galaxy S10 Plus, nel caso non aveste ancora visto questi eh, prodotti da vicino. L'ultimo promemoria, memoria, eh, Mr. Gadget è ora anche un podcast che trovate su Sprecher, su SoundCloud, su TuneIn, su iTunes, date un occhio anche alla versione audio settimanale perché abbiamo sempre molti approfondimenti interessanti. Dopo tutte queste premesse, i telefoni, eh, un display OLED che sfida un dy Dynamic AMOLED, eh, un display da 6,47 pollici di diagonale che ne sfida uno da 6,4 pollici, ma la definizione cambia molto e vediamo qual è l'impatto dal punto di vista visivo. Allora, simili ma non troppo, no? abbiamo detto un OLED per il P30 Pro con il... Eh, gaucce quindi con il noce a goccia e invece abbiamo l'infinity o display eh, con una definizione molto più elevata perché siamo a 1440x3040 pixel eh, su eh, Galaxy S10 mentre siamo a 1080x2340 pixel eh, su eh, P30 Pro. Eh, la differenza sta anche nel fatto che ci sono addirittura 526 pixel per pollice eh, da questa parte contro i 398 pixel eh, per pollice eh, ratio eh, 19,5 noni per l'invece Huawei P30 mentre eh, Galaxy S10 Plus ha 19 eh, noni la definizione e anche la, il rapporto tra la superficie totale e il display abbiamo un 88,41% notevole eh, di P30 eh, contro l'87,11% eh, di S10. Non sto tutte le volte ad aggiungere Pro, Plus, eccetera, se no ci impieghiamo eh, una eh, settimana. Eh, per quanto riguarda la qualità del display, quali de differenze ci sono? Beh, vediamo intanto la leggibilità, vedete che nel caso di entrambi anche l'angolo eh, di lettura è eh, veramente eh, notevole. A livello di eh, luminosità siamo in entrambi a dei livelli veramente molto alti, ma date un occhio a una cosa se noi eh, confrontiamo questi due display usando il display tester. Allora parto dal colore e dalla saturazione eh, della banda, quello qua in alto lo riconoscete dal buchetto è l'S10, quello sotto è il P30. Allora il eh, P30 eh, ha diciamo una gamma di colori meno ampia, eh, le sfumature che trovate sull'S10 sono infinite a differenza del eh, P30, ma una spiegazione c'è. La gama di colori sostenuta infatti da P30 non è wide color gamut, guardate la differenza tra i due display quando vengono affiancati, il fatto che su eh, S10 si legga la scritta Android vuol dire che eh, il display di Samsung eh, supporta il wide color gamut e non solo, è anche certificato di CIP3 e quindi diciamo con una eh, qualità, un dettaglio che è sicuramente superiore, anche se poi dal punto di vista visivo, guardate che eh, dando un occhio a questi eh, due display il risultato per l'occhio è veramente molto eh, molto simile, eh, ve lo mostro immediatamente appena smetto di litigare con il, <ride> le gestures eh, del telefono, vedete dal punto di vista eh, visivo l'impatto comunque è molto molto eh, simile. Eh, per quanto riguarda la lettura, la, la, la luce del sole, entrambi comunque sono eh, di ottimo eh, livello leggibilità anche eh, quando lo schermo, quando diciamo la luce è eh, ridotta, comunque è buona. Ma c'è una differenza invece che è fondamentale che voglio farvi notare. Ho messo entrambi i display alla massima luminosità, purtroppo vedete nel caso di Galaxy S10 vedete alcune righe del refresh, ehm, perché questo è un fenomeno tipico eh, dei display AMOLED quando vengono ripresi. Eh, quello che vi faccio notare è come il display eh, di P30 sia esageratamente più bianco, cioè il eh, display di Galaxy tende a virare un po' verso il giallo, io non lo vedo tanto come un particolare difetto eh, ma come una taratura diversa del colore e vi spiego perché, perché eh, Samsung ha annunciato in fase di presentazione eh, che il nuovo Galaxy S10 ha un'emissione della luce blu che è ridotta addirittura del eh, 40% rispetto eh, al eh, modello precedente, quindi al Galaxy S9. Questa riduzione del blu necessariamente pur tarando nel migliore dei modi il display porta leggermente a virare verso il giallo, è un effetto ed un dettaglio di cui vi accorgete particolarmente quando fate un confronto con un display che è tarato invece con colori molto molto freddi, diciamo che non è un dettaglio che balza all'occhio quando invece voi state usando il vostro telefono senza un elemento comparativo. Funzionamento del telefono, allora eh, c'è un dettaglio che vi faccio notare, quando usate il telefono appoggiato al tavolo la conformazione della fotocamera comporta purtroppo questo movimento per quanto riguarda il eh, P30, Galaxy S10 invece è stabile eh, sul tavolo, diciamo da una parte Exynos 9820 dall'altra Kini 980, Kiri 980 secondo me è un processore veramente fantastico, eh, buono anche il 9820 così come lo Snapdragon 855 per i modelli eh, americani comunque di eh, paesi diversi, dal nostro, anche se in effetti pare che il Kili 980 abbia una migliore ottimizzazione sia in termini di velocità che in eh, termini di gestione dell'autonomia. Eh, Volevo mostrarvi una cosa importante, sto prendendo eh, Real Racing eh, da una parte e andando a cercare Real Racing anche dall'altra, faccio partire entrambi i telefoni eh, contemporaneamente Vedete come il turbo boost, così come viene definito eh, di eh, P30, in effetti accelera drasticamente la partenza dei giochi, guardate come eh, in effetti il caricamento eh, su P30 sia estremamente veloce. Da questo punto di vista bisogna dire che il Kirin 980 di Huawei è veramente un prodotto eccezionale. Ovviamente un tema molto importante è quello della fotocamera, allora eh, bisogna guardare questi due telefoni in questo modo per vedere la diversa eh, interpretazione, guardiamola magari da vicino. Più da vicino per vedere dunque la diversa interpretazione, tre fotocamere in questo lato, quattro fotocamere invece eh, sul fronte di P30, no? sappiamo 12 più 12 più 16 eh, su S10 e invece 40 più 20 più 8 più la, la videocamera, la fotocamera eh, Time of Flight eh, su eh, P30. Eh, sulla parte anteriore, eh, doppia eh, fotocamera con eh, il famoso buchetto, sono 10 più 8 eh, megapixel e invece eh, il eh, P30 ha optato per una singola fotocamera anteriore da 32 megapixel qual è la qualità con cui lavorano queste eh, fotocamere in fase di presentazione di p30 abbiamo visto delle cose mirabolanti soprattutto per quanto riguarda lo zoom qui eh, potete vedere adesso eh, alcuni degli esempi di eh, scatti in effetti lo zoom senza eh, utilizzare lo zoom digitale che tutto sommato è un artefatto che eh, non è proprio esagerato eh, però guardando invece eh, lo zoom il 5x siamo eh, davanti veramente a degli scatti eh, di qualità superlativa c'è sempre un leggero ritocco del colore rispetto al colore reale ma la qualità è comunque ottima se guardiamo invece le foto in condizioni normali io trovo che le foto di galaxy s10 siano più attendibili per quanto riguarda il colore ritratto cioè il colore che vedete nella foto è quello che si vede nella realtà p30 tende sempre ad alterare un po la colorazione delle immagini nelle foto notturne invece non c'è dubbio che la modalità notturna eh, di P30 sia in assoluto forse eh, una delle migliori insieme a quella eh, di Pixel eh, 3 però io ancora una volta focalizzerei l'attenzione anche sull'alterazione del colore. E vedo che, è vero che tira fuori tantissime informazioni in orario notturno, ma i colori non sono quelli che vedono il vostro occhio. E da questo punto di vista mi sento di difendere il risultato di Galaxy S10 Plus, che secondo me anche di notte fa delle foto assolutamente meravigliose. Sul lato selfie vediamo alcuni scatti che sono a disposizione, sul lato selfie secondo me invece non c'è competizione nel senso che il Galaxy S10 vince a mani basse, la doppia fotocamera da 10 più 8 megapixel funziona molto meglio di quella da 32 di Huawei P30. Non posso mostrarvi invece ancora il formato dual view, cioè la ripresa con due soggetti con due zoom diversi perché non è ancora disponibile su P30, arriverà solo con un aggiornamento più avanti. Se invece andiamo a guardare i video, eh, vi devo dire che anche in questo caso eh, Galaxy stravince eh, per la stabilizzazione e per la qualità del colore, eh, anche P30 fa un buon lavoro, un ottimo lavoro però solo sul sensore normale, quello da 40 megapixel, perché quando si usa invece eh, lo zoom 5x, nonostante sia promessa una stabilizzazione ottica eh, anche dello zoom 5x, mh, potete vederlo in questo momento il risultato non è granché il video straballa veramente tantissimo. Anche i video eh, sul fronte selfie, devo dire che secondo me hanno una qualità migliore invece eh, su Galaxy S10. Diciamo che eh, i due telefoni hanno eh, due valenze diverse e hanno eh, grandi diciamo, qualità per lo zoom eh, su P30, grandi qualità invece per la fedeltà dei colori su Galaxy S10. Dovete decidere quale delle due cose eh, per voi è più rilevante. Stiamo comunque parlando di due prodotti di un livello di eccellenza superlativo. C'è un altro aspetto di questi telefoni che curiosamente è stato quasi ignorato in entrambe le presentazioni, cioè quello eh, del Samsung Dex per eh, il. Galaxy S10 e della eh, connettività praticamente diretta eh, per Huawei P30, eh, la possibilità cioè di attaccare un cavo HDMI che arriva direttamente al connettore USB Type-C e senza bisogno di interfaccia potete portare il vostro telefono su grande schermo con un'interfaccia che è adattata al eh, grande schermo. Leggermente cambiata quella eh, di P30 rispetto al passato ora vi permette di vedere praticamente tutte le applicazioni che vedreste sul telefono anche eh, su uno schermo eh, più grande, bisogna vedere che tipo di implicazioni ci saranno su questo dal punto di vista dei eh, diritti perché in alcuni casi potrebbe essere un problema eh, mentre su Galaxy S10 ulteriormente migliorato rimane questa versione desktop eh, del software che in alcuni casi può essere eh, anche comoda magari per chi eh, vuole semplicemente arrivare a attaccare il proprio telefono per lavorare in ufficio e farlo più comodamente entrambe le soluzioni funzionano molto bene un dettaglio di cui molti mi, molti mi chiedono è il LED luminoso che non c'è, eh, non c'è né nel P30 né eh, nel eh, Galaxy S10, però entrambi i telefoni hanno il dettaglio del always on display, dello schermo cioè che fornisce informazioni sulle notifiche e dopo l'ultimo aggiornamento del P30, quello che è arrivato praticamente proprio in prossimità della sua uscita sul mercato, il P30 adesso mostra le notifiche anche di terze parti, cosa che prima non riusciva a fare. L'always on display di Samsung ha invece un livello di personalizzazione superiore eh, potete scegliere anche il tipo di eh, schermo che volete, il tipo di eh, sfondo, so, avete una serie di interventi che potete fare eh, di tipo estetico superiori rispetto al controllo che avete eh, sul display sempre attivo di Huawei P30 invece che non ha una grande possibilità di personalizzazione. L'audio, ecco entriamo in un dettaglio, molti di voi mi hanno chiesto dell'audio mono di Huawei P30 Allora sì è vero, l'audio è mono tutto sommato di una discreta qualità L'audio non è di volume altissimo ma probabilmente non c'era una soluzione differente per Huawei Che ha scelto di togliere la capsula con cui si parla al telefono Vi faccio sentire l'audio Ecco come potete sentire probabilmente il volume eh, di Samsung, siamo in entrambi i casi al massimo, ecco lo potete vedere da qui sopra, vedete. Volume al massimo da una parte, volume al massimo eh, dall'altra, ovviamente ascoltando Radio Number One perché non avete altre radio fuori di lei, l'audio eh, sul Galaxy S10 eh, avendo l'emissione anche. Oltre che sulla parte, sulla parte frontale, ovviamente l'audio del Galaxy S10 è molto più forte anche a livello di volume e con una eh, migliore eh, definizione lascio a voi la scelta se questo sia un elemento distintivo importante oppure no però ecco forse è anche complice eh, la certificazione IP68 di entrambi eh, i telefoni ecco forse Samsung è riuscito a trovare una soluzione migliore per combinare eh, la certificazione IP68 comunque con un volume audio molto alto eh, Huawei ce l'ha fatta solo a metà Batteria, batteria, questo è un tema importante, 4200 mAh per il P30 Pro, eh, 4100 mAh per invece il Galaxy S10, eh, c'è un elemento distintivo fondamentale che è quello del processore Kirin 980 da Huawei e invece l'Exynos 9890 su Samsung, bisogna dire che in questo caso P30 Pro vince a mani basse, ma attenzione perché non è vero che eh, il Galaxy S10 ha una batteria così inferiore, diciamo che alle prime cariche faceva un po' impressione per la velocità con cui eh, si scaricava, poi piano piano tutti i suoi algoritmi, diciamo i ritmi eh, di gestione dell'autonomia, hanno portato secondo me ad un ottimo eh, risultato come sapete io diffido un po' se, non, se avete già visto le mie recensioni io diffido un po' su quei test che, che stanno lì in modo un po' maniacale a vedere quanti minuti di schermo acceso c'è, prendo un telefono, lo uso nella mia vita di tutti i giorni, quello che dura di più è quello essenzialmente con la batteria migliore, no? in modo molto empirico e vi devo dire che questo telefono, questi telefoni comunque mi portano a fine giornata senza patemi d'animo, ma se devo scegliere un vincitore dico P30 Pro, senza pensarci neanche due volte perché la gestione dell'autonomia è veramente fondamentale e straordinaria. Come sono questi telefoni a livello di personalizzazione del software? Beh, se andiamo a dare un occhio al lavoro che eh, è stato fatto, eh, devo dire che su questo fronte, almeno per il mio gusto, personale la One UI per non dire One UI eh, di eh, Samsung è di gran lunga superiore eh, sappiamo anche che c'è una nuova interfaccia eh, emui 9.1 per huawei però guardate che non cambia molto dal punto di vista grafico la vera differenza eh, per quanto riguarda il, eh, nuovo, eh, la nuova interfaccia di huawei è il fatto che sia costruita con un nuovo file system quindi vuol dire eh, un software Leggero che scrive e legge più velocemente le eh, informazioni e quindi questo dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni, però dal punto di vista grafico non è cambiato molto e eh, su questo fronte devo dire che apprezzo proprio eh, tantissimo eh, quella che è la qualità di Samsung. Samsung ha sempre ovviamente eh, l'elemento eh, di differenziazione con eh, questo che è lo schermo, quindi la possibilità di usare lo schermo curvo con eh, uno sfioro per eh, accedere ad alcune eh, delle eh, funzioni. Però devo dire che insomma, entrambi sono eh, molto funzionali, mh, dal punto di vista eh, de, diciamo del funzionamento di tutti i giorni anche molto eh, veloci. Sicurezza, Allora, entrambi con il sensore delle impronte digitali nascosto eh, sotto lo schermo, lo eh, sappiamo, il sensore ultrasonico di Samsung eh, non è. Eh, immacolato e non è eh, perfetto lo sblocco del volto invece per entrambi ha il problema di non avere il eh, sensore a infrarossi quindi di non avere la proiezione 3d dei punti sul viso e quindi ad esempio quando c'è il buio completo non riuscite a sbloccare il telefono con il vostro volto quando c'è invece luce sono eh, entrambi eh, particolarmente eh, veloci e comunque eh, diciamo affidabili eh, nello sblocco del eh, telefono Diciamo che anche da questo punto di vista, tutto sommato, si equivalgono allora. L'ascolto in capsula mi sono girato da questa parte per parlare di ascolto in capsula per una ragione ben precisa perché, insomma, abbandono un attimo il eh, P30 e eh, scusate, ho toccato inavvertitamente, vi mostro, insomma, questa piccola feritoia, ecco adesso la vedete, no? Questa piccola feritoia in alto eh, che è la capsula per ascoltare le conversazioni eh, per Galaxy S10, è una eh, feritoia invece che vedete non esiste sul eh, nuovo eh, Huawei P30 perché nel caso del P30 l'audio viene riprodotto essenzialmente in questo punto eh, del eh, telefono, cioè se io ad esempio faccio un numero di telefono e chiamo il 119, questo è il punto in cui io devo essenzialmente appoggiare l'orecchio per ascoltare la conversazione in arrivo. Quando fate delle chiamate vi viene ricordato che dovete eh, diciamo, appoggiare l'orecchio in questo punto per avere un corretto ascolto della conversazione. Siamo dunque al termine di questa recensione che è durata quasi due settimane, spero eh, ne valesse eh, la pena per tutti voi. Allora, per me un essenziale pareggio, poi mi piace molto questa sottigliezza, insomma 0,6 mm di differenza si vedono a favore del Galaxy S10. Però tutto sommato nella valutazione complessiva, se non si entra in una focalizzazione malata tra millimetri, dettagli, eh, milliampere, ma si valuta l'utilizzo complessivo del telefono, diciamo che è un essenziale eh, pareggio tra i due prodotti. Come esperienza d'uso complessiva complice anche eh, diciamo, l'interfaccia, io forse propendo un po' per il Galaxy S10. Ma io ripeto, sono comunque entrambi prodotti di qualità eh, superlativa. Eh, qui sopra mi raccomando eh, trovate la possibilità di eh, agganciare le altre recensioni di P30 e di Galaxy S10, sotto invece la possibilità di eh, iscriversi al eh, canale, se volete ci sentiamo su Radio Number One, se ho dimenticato qualcosa nei confronti tra i due prodotti, lo faccio sempre, lo sapete, <ride> insomma, non tiratemi le pietre, fatemi domande e sono pronto a rispondere in qualunque momento. Ciao da Mr. Gadget!